Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Basta una piccola donazione, anche solo un caffè, grazie e buona visione. Carissimi eccoci di nuovo insieme, eh, un caro saluto, eh, vi ringrazio per la vostra partecipazione, siamo sempre insieme nel commento del libro di, di Genesi, stiamo lavorando molto per riuscire a dare del materiale chiaramente alla, ai nostri studi per poter fare il montaggio e potervi raggiungere nello stesso momento in cui stiamo facendo nelle dirette, e quindi in questo doppio, doppio lavoro, anche le dirette sul commento del libro dell'Esodo, perché i figli di Israele in questo periodo, siamo al 3 di febbraio oggi, e del 2023, stanno appunto leggendo la parasha di Beshalach e poi la prossima sarà i troi, quindi avremo il capitolo 17, 18, 19, 20 e 21 fino a Mishpatim di, di, del libro dell'Esodo, poi andremo avanti, dopo chiaramente Fino alla fine del libro dell'esodo ma ci teniamo a continuare anche con genesi perché sono ormai più di un anno che stiamo lavorando per questo ci eravamo lasciati al fatto che esav che vide la benedizione di isacco su giacobbe e perché gli ordinò di non prendere mogli tra le figlie di Kenan, e vaislach e ascoltò giacobbe e <coughs> suo padre e sua madre e andò a Padamaram. nel versetto 8 vide esav raot venotchenan erano cattive erano malvagie le figlie di Canaan. quindi isav vede su fatti concreti su ubbidienze concrete del fratello verso i desideri i desiderati del padre e della madre ricordiamo che isacco dal versetto 4 sparirà dalla genesi nel senso che non parlerà più dopo lo ritroveremo eh, quando ci cioè, sarà il racconto della, della sua sepoltura, Esav sta facendo un discorso importante di introspezione, perché vedeva che erano davvero cattive le, figli, le figlie di Canana, dove? Verso chi? Benene Isaac Aviv, verso ehm, agli occhi, diciamo, del, del padre, di suo padre, di suo padre Isacco. Sapeva che anche, anche la madre non, a, non aveva piacere di questa eh, commistione, eh, di, questa, di, di, di questi matrimoni misti perché avrebbero creato problemi, soprattutto non tanto dal punto di vista non è un problema razziale, ma è un problema teologico. Cioè, l'adorazione di una famiglia a un dio, se si va a mischiare con una famiglia che adoravano le divinità Cananè, dopo i figli diventavano promisqui. E cosa fece? Fece un gesto concreto, silente, di grandissima conversione, ve l'ho detto anche la settimana scorsa. E fece una cosa importante, cioè andò Esav da Ismaele, da Ismaele, e di fatto il suo zio e prese Makalat figlia di Ismaele cioè sua, di fatto sua cugina che poi viene definito figlio di Abramo sorella di Nevaiot, oltre alle sue mogli e alle mogli per lui ecco prese quindi lei in mezzo al suo harem ma fece veramente un passo, un passo indietro un passo di ubbidienza verso per non dispiacere al padre perché perché vedeva che queste erano raot, venot, kenan, erano malvagi, erano perfide, cattive, agli occhi di, di, di Isaac. Vi ho detto la volta scorsa che l'episodio si divide in due parti del capitolo 28, il primo l'abbiamo finito adesso, cioè l'accasamento, il proseguire nella tradizione familiare dell'adorazione de, de, de del dio dell'El Shaddai, il dio delle montagne, il dio delle pianure, parte la pesca filologicamente cosa possa dire, comunque l'El dello Shahad, e la seconda parte invece noi abbiamo dal punto di vista diciamo eh, cristologico e sottoreologico uno dei punti nevralgici del libro della Genesi, lo vedremo bene, al meglio che possiamo ecco uscì Giacobbe da Bersheva, dove lui era, era allocato, Baelek a Haran, e andò a Haran, giunse nel luogo e pernottò perché va a Shemesh, perché andò il sole. Venne Sulam Mozav Arza. E sognò, dice proprio sognò, la colonna è un sogno, ed ecco una scala ritta a terra. <coughs> Vero Shao e la sua testa, ovviamente, della scala, Maghia Ashamaima, toccante verso i cieli. Veinè, ed ecco, malche Elohim, gli angeli. Eh, angeli, o gli angeli di Dio, olim, piordim, bo salenti e scendenti in essa. Ci fermiamo. I grandi commentatori dei figli di Israele si pongono una domanda, se ne pongono tante perché qui siamo di fronte a Shahar Hashem, Shahar Shamaim alla porta del cielo, ma si chiedono perché eh, la scala verso il cielo vede degli angeli salire e non prima scendere e poi salire, visto che gli angeli sono in cielo. La risposta che si dà abbastanza uniformemente è che questa visione non è soltanto una visione del cielo come lo intendiamo noi, ma queste scale rappresentano le future scale del Tempio. Gli angeli rappresentano i sacerdoti, i quanim, che salgono e poi scendono. Quindi, Esiste già da questo testo, lo vedremo in tutta la letteratura eh, giudaica, sia rabbinica, che quella sacerdotale, eh, quella di Comunan, i testi apocalittici. i sacerdoti vengono quasi sempre identificati come i messaggeri, gli angeli di Dio, ma non tanto come diciamo loro natura umana, perché come natura umana sono uomini, ma come, loro, come natura della loro missione. E quindi eh, questa scala è rizzata a terra, cioè poggia molto i piedi per terra, ma è, qui c'è proprio un moto a luogo, toccante verso i cieli. Ed ecco gli angeli che salgono e scendono. Poi non solo. Ed addirittura in alto c'è il tetagramma che disse «Io sono il tetagramma, il Dio di Abramo, tuo padre, e il Dio di Isacco». Interessante perché eh, Giacobbe non è figlio diretto di Abramo, ma è figlio diretto di Isacco. Invece dice qua «Io sono il Dio di Abramo, tuo padre, e di Isacco». Significa che questa teofania rende figlio di Abramo, come te, come me, perché? Eh, perché il primo ad avere questa, questa visione diretta eh, del tetagramma è stato Abramo e quindi tutti si rifanno a lui. Infatti quando c'è per esempio un Ger che sale a Sefer per la prima volta in Beta Knesset e quando sale si dice il nome da ebreo che prende e poi si dice Ben Avram Avinu, figlio di, di Abramo nostro padre, senza dire Ben Isaac, Ben Yaakov eccetera eccetera. E cosa gli dice il tetagramma? La terra dove tu adesso sei coricante su di essa, io darò, la darò a te e alla tua stirpe. Quindi rinnova le benedizioni che già Isacco gli aveva profetizzato, vi ricordate nella puntata precedente. E sarà il tuo seme che a far come polvere a Arez della terra e le estenderai a Yamà dal mare, che sarebbe poi il mare, mare d'Occidente, al Kedem, all'Oriente, e poi a Zafonà, verso Nord, vanegheva e verso il Negre, verso Sud, quindi diciamo fino al Libano e fino al Golfo di Acaba. Ecco, e poi qui abbiamo la, la frase delle frasi e saranno benedetti behain te col mishpachot Adama e nella tua stirpe saranno benedetti in te tutte le, le, le tribù, tutte le casate, il termine famiglia ovviamente non è un termine biblico, mi spaccate sì, noi traduciamo famiglia, però non è famiglia intesa come l'istituzione romana, che allora non era conosciuta, diciamo le case, tutte le, le, le, le, le, le, i clan, tutte le, le... ecco, di tutta la terra nella tua stirpe, quindi in te, Giacobbe e nella tua stirpe saranno benedette tutte, noi, diceremo, noi diremo le famiglie della terra. Vene, Anochi, Mach, ed ecco io sono con te, custodirò ogni, ogni, ogni cosa, ogni luogo, Asher Telech che tu andrai, e farò tornare a te questa, questa Adama, non dice terra, questo suolo quindi, come la dice tutte le famiglie del suolo, qui c'è del mondo, ad Amazot, a questo, a questo tuo suolo, perché, perché non ti abbandonerò fino a che non farò ciò che del quale dibartì ciò che io parlai a te. Ci lasciamo qui al versetto 16, perché poi nell'ultima puntata vedremo la reazione di Giacobbe e quello che lui fa dopo questa, questo sogno che è una cristofania, lo vedremo, e, e quali saranno le, le, le, le conseguenze che ci saranno per i figli di Israele e anche per noi, che siamo benedetti in, nella sua stirpe e in lui, cioè in Iacov. Ciao e alla prossima!